Ciao a tutti, ragazzi. siamo DynamitX e Marco007. E siamo tornati su, Ops, Su, S New, su Super New Super Luigi. Mario U su. <ride> su New Super Luigi U in questa parte. Mi sa che gioco, no, okay. dobbiamo fare il mondo 7. <ride> no, nella, mondo nella 7. prossima mondo parte finiremo il 7. gioco, no, nemmeno. Come ne sapete, Bene, oggi dobbiamo fare il mondo 7, L'hai detto per la terza volta, <ride> si. Sì, adesso un piccolo taglio. E nel... Ok, eccoci. Andiamo subito al mondo 7. Con una vita di Marco. Tra l'altro. Non di mie di come abbiamo già mostrato, ragazzi, ma tanto succede con tutti i mondi, tranne il mondo 5 e il mondo In realtà non siamo proprio andati al mondo 7. No, no, appena tagliato. Ho eh? uh, appena uh, Ea. Eh? Eh? Ok. Bene, ora vediamo i nomi stupidi. Sono sugerati, oh, oddio. oddio dimmi sì. che i pinguini, dimmi che è il pinguino. No. Questo è quello che entra. Mi dice aiuta lui Oh no Bob, Uccidiamo lui um, Oddio boh. Si scongela Si liberano. si scongela Yes sì, pinguino Io. Un giorno l'avrò anch'io L'ho anch'io Oggi è quel giorno Allora vediamo qui c'è nulla? Esatto God. Io so tutto I know everything says Luigi Sono sicuro che sono anche l'opera sopra stato danneggiato so precisa, guarda Aspetta sono sicuro che anche là sopra ci sa qualcosa Sopra la vita Non credo proprio Neanche ci puoi arrivare Invece ci arrivi Però non puoi okay. Sa pure quel tizio Non devo prendere danno Mi serve questa roba Yes Ok Yay, Abbiamo sprecato metà del livello A fare questo No E ora? E ora niente Qualcuno si butta Come? Neanche ci arriviamo Se ci buttiamo Aia ah, Wow Ottava continua Come sei morto sprecato. Come sei morto sono morto Ottava? Ottava ah, io mi Solo ricordo ottava. che fossero sette <ride> Io direi che è molto di meno Di 7 7-5 Più 5 Più 5 Ok 7-5 Secondo... più 5 più 5 si Ehm si dai Ci serve per forza il pinguino Ok siamo tornati Adesso <ride> Grazie Congelalo Congela tutti e due Congelali oh mio dio Oh meo deo, ok. A meo deo. Se. Pure, se faccio il crouch dai, dai, dai, mi congelo. Sì. Se faccio il crouch, uh, scivolo per un motivo. Ok, tu Ok, muori. ora sì, bravo, hai, mi hai fatto bene. Andiamo? Uh, pinguino? Guarda, guarda. Pinguino? Sì. Ok, ok, perfetto, finiamo il livello. Cosa stavo per fare? Io Cosa sto facendo stai facendo? Fa sto volando. <ride> sto volando, guardami Jack. Oh no, Ok. Jack! aiuto Sto volando! No, no tizia di, di Titanic, stai su una barca! Esatto, ignorante che mi si chiama. Mary, com'è che si chiama? Non me lo ricordo neanche. Jack e Rose. Rose, ok. Rose, com Rose, com <ride> Rose come. Rose come Giovanni. Rose Rose come Giovanni. Perfetto, secondo livello andiamo. S Rose. S Ro Sai, ho una fidanzata, si chiama Rose Rose, sì, Rose, come Giovanni Rodeo dei torciuri, ok Ma no, comunque Rose ha il diminutivo di Giovanni se tu, se tu dici Giovanni è molto più lungo di dire Rose quindi Ovvio Ah, cioè, hai aspetta aspetta, aspetta, aspetta, aspetta È stato scientificamente provato che, che dire Giovanni Spreca il 90% del tempo di scrivere Rose Perfetto, prestalo prima, andiamo Uh, questo non so se dobbiamo liberarlo Non, posso, con non, non posso congiurare né i, i cartomagni I cartomagni, sì, i ca <ride> Il cartomagni eh, Non ho sbagliato uh, i, i, Torci? I, no, i, Sì, anche i torci bruchi Ok, questo dobbiamo per forza liberare un cateniaccio Quindi liberiamo sì. un catenaccio. Per la stella Non mi sembra molto utile uff, uff. Perché quel cateniaccio? Neanche ci arriva uff, lì uff, <ride> Perché l'hai liberato quel cateniaccio? Uff, uff, uff. Eh. Non lo so, pensavo non ho visto che c'era qualcuno davanti. Ho allora, detto sblocca, abbiamo... sblocca quella stella non lo fa. Ah, scusa. Ok, no, no, no, vai Vai, prendila, prendila. Ok, okay. Uh, eccoci. Abbiamo... Dai, abbiamo già ripreso subito. De... De... Si sì, abbiamo. Perché non me la puoi prendere? Okay. Grazie. Ok, mi sa che. Uh... Mi sa che dovevi andare lì. Vabbè, facciamo un damage boost. No, lo faccio io. Lo... Sì, vabbè, fai tu però. Vai. Attento che potresti Diamo. morire okay. No, non posso morire Sono invincibile letteralmente Ok, non tanto Ok, vai alla bandiera, non importa Subito Nice, nice. <ride> Bene È livello 2 è fatto Bene, Due livelli al 100% in, in due minuti In yes. 5 minuti Senza tagli, ovviamente Sì, tagli itali, Cioè, Avevo itali... già tagliato due volte veramente. Intendo inclusi Guarda, c'è una casa vita laggiù e abbiamo e quindi possiamo eh, andare. Prendiamo la casa funghi o no? No. Tanto sono sempre inutili, prima questo la livello. linea è l'unica cosa che prendiamo. Percorso Arcubalino, no! Veramente <ride> la pista. <arcobalino>. Ah già. <ride> What? Mi sono subito tranquillizzato. Ho cosa? Ma non Come hanno fatto a farla? Co a farla cosa? Questa, così. Sono i programmatori, i programmatori sono gli dei Possono gli fare dei? Ovviamente su Mario Maker non lo puoi fare. mio... Grazie. Eh, su Mario Maker no. Quindi non c'è hanno, hanno, hanno proprio aspetto. detto che è molto simile a Mario Maker la cosa che usano per fare i livelli di Super Mario. Mio, mio, vieni qua! Sì, no, sì. Perfetto. Cioè, loro si Niam. preparano uh, gli oggetti e loro li posizionano. Che io ho paura che qua ci sia qualcosa. Quindi vai, vai, vai, vieni. Perché? Vieni qui. Ci servono ste cose. Ah, uh, sì, là c'è qualcosa. Vai, entra. Io intanto. Niam. Ecco cosa. Ok, aspetta, uh, lo prendo io il blocco Aspetta io controllo Grazie Va bene, è andato tutto bene <ride> Vieni <sighs> Ehi tu La mia ghianda La mia ghianda Noise Tu <ride> ho detto con la voce di Luigi perché le guardate le vite di Luigi Sali, non scendere dalla morti. Eh, Servi a qualcosa? Non credo, non mi sembra. Ok, cosa hai fatto? Sono entrato nel tubo. <ride> Come? Wow. Io mi sono imbollato? Sapevo ci sarebbe stato qualcosa. Uh, vita mia. Vai via. Uh Ehm.. Um, sì. Uh, un attimo no! E se cosa? fosse stata nascosta mm. in quel Luigi. Ah uh ah! -huh. Non si può rientrare. No, veramente... Eccola, tipo... vedi? Possiamo andare col P Switch. Siamo stati troppo lenti. Uh, perché ti imbolli? Potevamo, possiamo pure continuare per ora. Lo prendiamo dopo. Allora, aspettami. Andiamo veloci. Ok, ora direi la cosa più logica da fare. Vabbè, no, intendo <ride> vedere nella casa Todd se possiamo trovare qualcosa di utile, altrimenti prendiamo uno... Ma sono sempre tutte... Ea! così inutili. Eh! Nella vita... C'è solo, solo la, uno scogliata. La corona, e il... Um, Aspetta, il vediamo cosa, cosa abbiamo. Uh, sì, okay. non, abbiamo, non abbiamo nulla. <ride> non abbiamo l'unica cosa utile: il, il coso elica fungo elica, i P, le ghiande P sono troppo utili. Sì, ok, allora, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo liberato uno spazio. Quindi ora tu ci vai, Perfetto. bravo. Ok, ora abbiamo abbastanza tempo per andare alla bandiera. Perfetto, uh, hai ripreso comunque gr dalla parte in cui grigio. abbiamo. Hai preso il ring di monete blu. Cosa? Ah, si sì, riprendi da okay. quando abbiamo preso Vabbè. il cerchio blu. Perfetto, non era tanto male come pensavo. Alla fine. Dieci minuti abbiamo fatto tre livelli. Non, non un buon insultato Tagli inclusi, quindi sì, lo è. Ok, torre dei pietroni. Quindi ci sono tanti pietro, però sono, sono grassi. <ride> sono grandi. Sono grassi e quindi li chiamano pietroni. Uh, oh no. Ah, perfetto. <ride> Io già l'avevo mancata. Um, fungo, fungo. Andiamo. Ah, a me non serviva. Oddio oddio oddio no, ah, dice, okay, no, sì, Comunque no, Luigi dice Wonka Quando fa il triplo oh, salto Willy Wonka Willy Wonka Willy Wonka Il re del cioccolato Ok basta la smè uh, State attenti qui a non cadere in mezzo Perché potrebbe essere la vostra fine No Tipo Marco imbollare Esattamente come il signore qui presente Marchio 00 Brain 00 big, big Big Marco 00 Brain Vai ti aspetto Ok non posso aspettarti Oh, oh, god. God. oh god Oh god Oddio Allora Sia. Uccidi quel tizio e, e Lasciami quel fungo No uh, Dov'è la moneta? Ti aspetto qui <ride> Ma perché oh l'hai fatto? Cosa l'ho fatto? Hai preso il mio fungo Ce n'è un altro Abbiamo bisogno Oddio, della moneta perché è così lento? Così lento? Così cioè veloce? Così veloce Dov'è la moneta? Cioè Deve esserci volevi... una moneta Ok per prendi perché... quello Non entrare lì prenditi il fungo Marco, la moneta, l'abbiamo persa? Magari no Ti muovi a prendere quel fungo? Magari no, magari no Dov'è la moneta? È possibile che non abbiamo perso la moneta Dov'è la mia moneta? Mario uh. Ok, aspetta Lì sotto è per... Ecco, infatti Grazie Firebro Grazie Firebro per <ride> averci vedato <ride> Ti ridato. vediamo pure la palla di fuoco attraverso Aha, il muro Ah, io entro prima e tu dopo Comunque siamo andati a una casa... A una casa Todd Prima E, e abbiamo preso delle vite. Abbiamo preso due lune, quindi... Dio, gli ha fatto una pirouetta. Quindi Marco si è fatto una bella stockpile di vita adesso. Quindi il game over non lo farà per almeno 3 o 4 livelli. <ride> per almeno 12 vite. Oh, non mi fa salire. Ok. Io aspetto qua. Yeeey, boss non spanchillabile. Oh no, come farà Luis? Wow, che inutilità, Kamek. Fai schifo, fai schifo, Kamek. Guarda, guarda schifo. Luigi, guarda Luigi. Okay. Kamek, fa schifo. Vai dall'altro lato, perfetto, morto. Guardami non tanto. Marco, guardami. Lo sai fare? Ok. <ride> ok, hai vinto. Ti ho salvato la vita. Sì. sono saldato su di te, quindi presuppongo. I suppose. I suppose. Vai dall'altro lato, corri. Yeah. yeah. Io in questa battaglia non ho fatto nulla. Cioè no, l'ho colpito una volta, vabbè. Oh, non mi ricordo. Yeah. Io non mi ricordo. I'm a winner. I'm a winner Bene, metà mondo è già andato In soli 10 minuti contagli uh, Yeah, perfetto. ruboniglio, l'ultimo ruboniglio finalmente. È uscito finalmente l'ultimo nabboniglio Direi di andare alla casa vita Prima di andare al nabboniglio No, conta come livello <ride> Lo so Per questo noi andremo a casa V <ride> Salviamo No, perfetto. conta come livello Anche no. se si chiama casa V come quella del mondo 5 che Tu conti come livello non non è, è, e Non è in modo buruchi, no, non è inutile. No, mi piace, è easy, eh. guardami. Sono anche davanti quindi è tutto easy. Guarda, guarda ti va. prendi e ti butto via. No, non puoi perché adesso io corro. No, non lo fare. Ah, perfetto. Lui può anche camminare sopra. Vabbè, mi sembra Beh, è giusto. Ovvio. Vabbè, comunque è già finito. Ok, non tanto. Ya, yeah! <ride> vacuum. Tanto abbiamo un casino di tempo. Ok, se sì, però, una cosa, please. Una cosa di oggi. <ride> È che abbiamo 100 secondi quindi è comunque fare il livello normale. Appunto. però anche Potremmo però anche pure più completarlo. Sì, è come fare il livello normale, però più veloce. Perfetto, prendiamo l'ultima e settima ghianda P che non abbiamo ancora usato nessuna. E... Ne abbiamo usata qualcuna? Uh, no? no, nessuna. Perf, Perfetto. E... e abbiamo catturato tutti i gli... rubinini. Let's go. Perfetto, una bella stella sul file. Uh, sì e non, sette, uh, non ne abbiamo, abbiamo usato nessuno Nessuna usata Ok andiamo alla Andiamo alla casa <ride> Delle vite Tagliamo Ci vediamo tra due secondi Anzi no la mostriamo Appunto Come sempre in Come facciamo, facciamo con l'altra volta possibile. Faccio tutto Io oppure Vuoi fare pure tu mm -hmm, Boh Magari ho qualche fortuna Un po' di fortuna Riesco a prendere qualcosa Vai via <ride> Eh sì Grazie Per evitare un Bowser Non ne ho preso un altro. Per evitare un Bowser ne ho preso un altro Ok, due vite Una vita Vai, vai Presa. Due vite, tre vite Sfruttiamo il, il salto potenziato Sfruttiamo Sì, però dai. dai Hai preso tutto tranne la vita Ora, ora ho perso il conto comunque No eh, Ma io per evitare una, un Bowser ne prendo un altro quindi Vabbè Sì, vabbè, chi se ne frega Direi che ho oh, prese due mi o sa... eh, Sì Oddio <ride> Perfetto eh, Avevamo preso due vite in monete Siamo un po' troppo ottimisti Meglio di niente Io l'altra volta sono stato normale Ho detto, detto una o due ne abbiamo avuta una Ok, casa V La casa evanescente Evanescente Cioè? Cioè che scompare, penso, forse Una cosa è certa però, sì, sì, scompare sì. <ride> Via Una cosa, una cosa, è, cosa è, certa, è certa Abbiamo bisogno di trovare l'uscita segreta Yeah che io è l'ultima uscita segreta del, gioco. del gioco che conduce a ah, no non no onda. non è vero no, c'è n'è una anche nel gioco okay. ah, si sì! no. <ride> io invece mi... ah, <ride> ho perso qualcosa scusa chieditelo grazie potevi pensarci prima ecco eh, Ok ah ok eh, è uh, finito oddio ok non è andata molto bene vai salvati No, perché ti no, sei bollato? No, ho sbagliato Potevi no, farlo lo schianto là Potevi fare lo e puoi salvarmi Vabbè Oh, well Adesso sappiamo cosa ci aspetta Quindi non perdiamo il power up Così ci da due ghiande E cerchiamo di tenerci le, le ghiande cerchiamo P Cerchiamo di tenerci le ghiande No, le ghiande P per... Cerchiamo di tenerci la ghiande Cerchiamo eh di eh, tenerci eh, le ghiande P eh, per eh, il mondo 9 eh, Ok, corri adesso Sappiamo che non c'è nulla lì Prendi sti due funghi E non li perdere Tu non li perdi No, tu Guarda lui già, gli spasmi. Ok. Perfetto. Non riesco a prenderla. Sì. Prendimi, prendimi, prendimi. Ok. Perfetto, ora vola. Mi... ni. Uh. uh, altre. Oh, ray. Right. Vieni. Vai, che se ne frega. Degli ah, libri. si può volare. Ok. Cioè, intendo... Tipo... Wow, wow, wow, wow. Dove sono? Si sì. Uh, lì c'ho un blocco aspetta che davvero io non capisco che cos'è un'uscita segreta e che cos'è un la un, cosa normale nessuno lo può capire <ride> siamo in una casa bu ti rendi conto probabilmente la cosa più banale è l'uscita segreta ok Luigi's Mansion a caso Due. Eh. Okay, ok uscita segreta completamente a caso ti basta anche fare solo lo spunto eh, lo so ma bisogna essere un po' precisi Bene, prima <ride> unita stella con l'uscita segreta Che ci porta direttamente al castello finale Che non faremo adesso, ovviamente Ma faremo in questa parte Quindi restate sintonizzati Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Iscrivetevi in iscrivetevi. Che vuol dire? Significa che dovete iscrivervi dentro Yes, yes yeah. Ok, ci rivediamo al punto di prima Solo che stavolta non andiamo a sinistra ma andiamo a destra Ok Bene, siamo, siamo di qui adesso Prendi. Perfetto, perfettissimo Ok, ora, eh, ora non corriamo. cercare di evanescire come il castello uh, Direi che io faccio, faccio attaccare tutti e poi prendo quella Eh sì, e, e sali sul blocco Quale blocco? Su quel blocco perché sennò non c'è via di uscita Anzi, prova ad andare lì sotto che mi sembra un po' subscriccio Vedi, quale blocco? Yes Guarda, guarda, guarda okay, Sì, però no Aspetta Ok, adesso Fermo, adesso vado di qua, perfetto. Eh, andiamo qui ovviamente perché qua... Intanto questo... ogni uscita va bene. Sì, sì. No, secondo me in quella nemmeno si poteva entrare. Nessun riferimento a Luigi's Mansion, quindi questa è quella giusta. Yes. Wow, <ride> che schifo. Cosa? <ride> no, non mi devi spiegare come. Come? <ride> Io non te l'ho neanche visto. Eh, comunque il mio obiettivo di arrivare a 99 vite prima del boss finale rimane. Almeno una volta ci devo arrivare Devo toccare quale 99 vita Ora Dobbiamo prendere Il questo Il mio Super Mario Bros Wii non l'hai fatto No Ora dobbiamo Prima prendere questo boss finale no. Ok vediamo quale Quale ah. star della migliore ah, No ha mi no, una... mattato inutile Ma danno le ghiande P no Sì dà le ghiande P però non ci interessano Quindi abbiamo una sette. supply infinita tecnicamente sì. um, Ok qual è quello che porta sopra Uh, lo, quello di sopra Perfetto Una strada pulita E ci sarà anche uno stordino scusa quello migliore era quello di sotto no. veramente C'era ostordino, non importa Noi dobbiamo farli in ordine i livelli uh, wow. Ci pensi tu io non voglio perdere la ghianda Sai come Marco per piacere non morire <ride> Niente Vabbè Vai. Fine I'll do it myself Prendi l'altra stella prima che muoia Perfetto Final Fine Orrai Hurra Lasciami grasso che non sei alto Wow Oh no Veramente wow Mi Bene. sa che se non facevo il uh, Il ground no, pump morto Non puoi morire Eh no Non saresti morto Il momento ti avrebbe portato in avanti Il momento E eh, appunto Sarei caduto Sei no. caduto in avanti Well I don't think so Vai okay. okay. Trampoli trampolini uh. Andiamo Cioè uh. quelli che stanno nella funnale uh -huh. del trampolino ok aspetta qui la... è sospetto è sospetto ehm um, è, su, è subspicioso ok non c'è nulla andiamo non riesco a prendere quel blocco I don't care actually andiamo era pure inutile ehm um, taglio uh, è davvero molto simile al gioco originale si sì, forse aspetta qua, qua si entra sicuro Toliti? Non in quel senso per Perché ho lasciato lo Yoshi? Come ho fatto? no, si entra però, qui si entra E io voglio entrare dove si entra Ho un boomerang E non ho paura di usarlo Pff. No, dai, che fail Oh wow <ride> Marco <morto>. Sveglia <ride> Dopo aver guadagnato una vita Che no, no Mi sa che solo per un millisecondo ho avuto, ho avuto 16 avuto Hai No, non è il muro Um, ok uh, Io ho il presentimento che qui Cosa? Perché è scappato? Dovrebbe, dovrei essere invincibile Tipo Prendilo Tu prendi Ok No, ce l'ho qua, sì Vabbè C'è un altro Josh io. Prendi il fungo No Josh Allora, stiamo perdendo troppo tempo Abbiamo solo 30 secondi Oh, wow. oh well Allora Dov'è Dov'è l'ultima moneta? Dov'è l'ultima? Forse No Wow che inutilità Ok Presa andiamocene E Cerca di farlo tipo agli 11 secondi Perché si era bloccato? Si è bloccato il tempo un attimo Non lo so Probabilmente okay. l'ho presa all'ultimo frame possibile del, del 12 Maybe Oh well Non è una cosa Sto che... dicendo oddio è troppo, è troppo tardi per l'11 E poi non è neanche arrivato Non è una cosa che ci concerna Quindi adesso andiamo a livello di sotto e per questo dobbiamo tornare indietro. <ride> e rifare il trivio. Trivio. Il trivio. Ah, sì, ok. Allora. Um, mm, giù... Uh, sì, è quello, è quello di giù. No, quello di mezzo. No, quello di mezzo ti porta su... Vabbè. Combattiamo uno un, un, un fuzzy. Uno sniffit. Mm, fuzzy Uh, taglio, taglio okay, Perfetto eh. ucciso e ci prendiamo questo bellissimo E' inutile uniforme. Levalo, levalo, via Io tolgo via. questo Mi <ride> è troppo mi sembra, mi andato a male è troppo bene Vedi nuovo è meglio quello <ride> Bene torniamo indietro adesso uh, Non possiamo Sì possiamo Devi premere due volte mi sa Allora Quindi ora per andare giù Perfetto un bel passaggio dritto E invece no Quello dritto uh, Quello davanti Quello davanti anche se è l'unico con il. Anche se quello quel non è. No, non è vero, non è vero. Sto sbagliato. Esatto. Ruote di fiammar. Fiammorchi. Che sono i fiamorchi Non ho mai sentito uh, Mi sa che sono. Ah, sì, sti sì, sì, così. I Questo del, del mondo 9 di. Di Mario. Quel del livello impossibile. Cioè il livello no, impossibile, il ma... livello prima quello impossibile. Quale impossibile? E dai, quello di Mario Bros. Wii Rice. Non mi ricordo. Ah, il livello 9,7 livello è, quel, è quello impossibile. No, non sì. quello impossibile, quello della lava. Prima di quello impossibile, è quello di ghiaccio, ti ricordi? Eh? Allora, il 9,7 è, è quello impossibile? No. Ah, quello di cui... Sì, quello... il 9,7 è quello impossibile. Il 9,6 sì. è quello di cui sto parlando. Ok. Cioè, quello della lava. Ho capito. Dove stavano queste cose? Grazie. Non morire. Oh. So non sono morto per... Per la gioia di Dio e poi lì, lì nello sfondo c'è Luigi. Enormi. Una nuvola, Luigi. Mm -hmm. Nuvola Luigi. Ah, eravamo nello stesso punto. Sì, eravamo nello stesso punto. Che come si fa a prendere sta moneta senza morirci? Uh. Non morire, non morire, non morire. Aspettami. Vai, vai, vai. Spolla. spolla. Ok, siamo tornati al punto di prima. Più o meno. Marco, non morire, lo... Ti destreggi molto su queste giostre Non <ride> senti chi parla Aspetta, aspetta, c'è la moneta Sì, quello mi spara Schiva, schiva quello schifo Attenzione, esplode eh, Questo nemico è inutile Meno male che siamo in due Se no quella sarebbe impossibile Ok Beh, veramente bisogna... Sì, essere... lo so, bisogna saltare sopra Intendo dopo che è esploso Dopo che è esploso deve praticamente un restart Comunque prima l'ho chiamato Il, il ching chomp di fuoco perché veramente in inglese si chiama Fire Chomp, quindi sono.. sono della stessa specie tipo. No, semplicemente lo volevamo chiamare così. <ride> Sei tu che ti fai tante. Tanti eh, film mentali inutili. Che il Serpente, serpente triplo. triplo. No, io lo voglio doppio, basta. Triplo è troppo. Triple double. Eh, ah, no. in questo senso. Triple. triple. Trouble, trouble. Beh, pure okay, io... questo è molto simile al livello. Wow pure questo è molto simile a livello no, originale no, no, no, no. in New Super Mario so su The Lux. Sì, perché devi urlare? Perché stavo per morire. Luigi! Basta cercare di fare acrobazie. Procedere. procedere. Luigi fa acrobazie! Basta. Bravo, bravo! Bravo! Hai già perso il tuo power-up, bro. Sei proprio un pro Dai, dai, prendi quelle che manco. Sì! Sì! <ride> no! Sì. Cioè hai preso quello che non hai preso quello che non ti serviva, cioè il vai veloce veloce tu sei l'unico che ce la può fare, invece no. Dai, vai, vai, vai, vai. Hai ma pro, says luigi silently. Hai ma pro a rubare i, i, i power up. Vabbè, paura non trui. importa. Burfection Bur perfection. Bur sì. È come Burfaction. dire Burb verb. Sai che fosse un Burb No. Eh, sarebbe bird. Pro bird. bird è strano, invece è meglio dire burb No Basta e eh dai Burb Ok andiamo avanti Perché non si è sbloccata la via? Eppure andiamo lì <ride> No Sono sempre inutili Andiamo NO Yo yeah, Superintendent Guardami triple, triple, tri Marco guardami Yoo yeah. yeah. Ok, se non c'è nulla di interessante si sì, uh. prendiamo la vita dove non mi sono dimenticato? Uh, mh, primo e quarto, secondo e terzo, non terzo, quarto. Per dire i numeri mi sono pure confuso. Il primo lo è di sicuro. Ok, dov'è la vita? Voglio provo il secondo, Perché? no. Dovevamo, dovevamo prendere. Dovevamo gestare. Quindi. Neon, Luigi Fly. Bene, ora non abbiamo nulla. <ride> se non. È, se non... Dovevi per forza scendere a terra per, per fare la cazzina? No. Del du du du du du. Beh, almeno abbiamo una stella, che possiamo usare per un futuro rubonìo. <ride> che non, è, non ci servirà. Comunque, dopo voglio riempire tutta la barra degli oggetti con uh, ghiande P solo per il gusto di farlo. Castello okay. pressante di Ludwig. Ludwig van Cooper. Ok, uh, cosa c'è lì? Nulla. Perfetto, e ora, ora per League. il livello più infastidioso di questo gioco probabilmente. Boh io non, non l'ho giocato questo gioco. Cioè, questo gioco un po', questo livello affatto. Um, tu che dici che ci sia qualcosa? Oddio. Oddio, no, ti prego. Ti prego! Ti prego! Mi ti hai ucciso prego. Non ti ho ucciso io, mi ha ucciso il co ti ha ucciso il coso! Oh, c'è un fiore di ghiaccio qui per te. Cioè, cosa ha spinto te però ho ucciso me? Vabbè, intanto ho preso la moneta stella, quindi sì, non penso... a Sì, sì, vabbè. Non penso che te debba la lamentare. Uccidilo, uccidilo, uccidilo, uccidilo. Ok. Tipo un insetto che, che tu puoi uccidere tranquillamente. Uh, wow. Perfetto. Sì, sì, vai, vai, vai, hai fatto bene. Hai ma pro. Veloce, veloce. È veloce, sta la fiamma, non posso. Eh sì, e ora muori. Svolla, sei veloce. E ora moriamo. Uh... Uff. Meno male che mi sono sbollato se no. Ma mi sa che per, doveva essere per forza, sennò è impossibile. Eh sì, lo so. Lo so che ci doveva essere uh, per forza. E ora? No! No! No, e dai, come ho fatto a morire! Che pizza! Allora, perché quel coso ti ha spinto, zitto, tu hai sono... cercato di fare il posto. Sì, zitto, zitto sennò no ti spingo in un pozzo di lavoro. Mm. Però... Ecco, e ora possiamo andare tranquilli. Dai, vieni help Ouija okay. basta che siamo veloci però ok appare, va bene appare. io torno al punto di partenza così sono sicuro al punto di partenza questo vai ora corriamo oh no corri Ma ah, io faccio così ok apparentemente non posso aspetta <ride> cosa ho fatto potevi aspettare C'era cioè, prendevi il fungo lì c'è un altro. lo so intendo a... aspettavi prendevo ah, oh sì, il fungo capito. e ci dava il fiore vabbè vai Andiamo, sconfiggiamo Ludwig. Per fortuna. Il secondo no, il metti, metti un replay della di quell'ultima azione uh, lì. Il, il secondo boss meno killabile. Veramente è facilissimo, io lo spankillo sempre. Sei tu molto... Lo lungo. so, lo so, ma... E eh? il secondo meno killabile, vuol dire che sono tutti no. facili tranne Bowser e poi c'è Ludwig che è il secondo. Mm -hmm. Poi c'è il terzo che mm -hmm. è il mm -hmm. boom boom volante. E poi l'ultimo posto pari merito a tutti gli altri boss esistenti Tranne Kamek, eh, il Sumo Bro e... Ehm... Ah ti sei fatto colpire Vabbè <ride> <ride> uh, Stavo dicendo tranne Kamek, Sumo Bro e tutti i Bowser Junior Tutti i Bowser Junior? Perché sì, ce ne sono di più se... Due <ride> Ok tu sfanchi quell'altro adesso Vabbè faccio io Ok non faccio io appareggio No, eh dai, dai, cosa ti ho detto di fare? Avevo paura di morire, vieni, vieni, oh, vieni, oh. vieni, veloce. Così abbiamo... Ah, okay. Ecco, eh, ora non so chi è, ok, lo so adesso. Grazie Tanto spauriscono sono... Sì, ma dopo un po', e poi non siamo abbastanza veloci. Ama winner! Ama winner. winner! Luigi è is a winner. Luigi And è un vincitore alto. Luigi no, è la long winner, winner a, a tall wiener Yes A big fat tall wiener Basta Adesso ci manca soltanto la spaceship La, no. la Spaceship No Airship mm, No Air Airdrop Damn you Marco Yes Ok Che tu sia maggiore Perfetto Marco L'ultimo livello di questo mondo con 37. È ultimo mondo di, di questo livello. Non ha senso. Lo so Perfetto. nooo uh, la, la lunga mano dell'autodistruzione. La lunga mano della giustizia. È resa dei conti con Bos Bob Sergi Con BJ <ride> BJ <ride> Che razza di nomi, LOL. BJ e, te, e la brigazione di Bowser Jr. Yes Yeah, yeah. Perfetto Mamma mia La perfezione uh, aiuto okay, <ride> Ero intrappolato okay. lì Non potevo fare nulla uh, Magari rompi i blocchi Potrebbero essere così utili Non c'è nulla Ah wow attraversa la nuvola Perfetto Eh, eh pure no, io attraverso Devi prendere quello Senza morire Perfetto io ho liberato la bomba. Sono boba, morto non ma l'ho preso Perfetto, qua distrugge Quello lo puoi liberare No sì. Non mi va E dai, mo' sono arrivato Via Buttalo via Non mi interessano le monete Sono troppo lunghe per prenderle E dai però eh, La sotto no Marco È stato di tempo E lì qualcosa Lo so lì sotto sta qualcosa Marco Vai taglio hai detto non c'è nessuna fretta no non sono morto perché ho dimenticato di fare uno spin questo ho dimenticato non, non l'ho fatto hai detto, dai tranquillo tanto sta la nuvola ancora yeah. ok eccoci ah allora, lì sotto non c'è nulla abbiamo già controllato non sappiamo dov'è la terza monta stella e non sappiamo dov'è la terza monta stella e siamo già andati avanti fino a Bowser Junior, solo che non, abbiamo trovato, non nulla. abbiamo trovato niente e quindi ora ricontrolliamo allora, per la seconda volta stavolta Stavolta sto blocco, Pau me lo conservo. E se fosse? Se fosse qui? Se fosse indietro, non lo so. Controlla, controlla! Sì! Sono un genio. Oh, wow! Sono un genio, un genio al volante. Ok. Un genio. Uh, <ride> fammi prendere quella ghianda, grazie. No, eh. <ride> L'ho presa io comunque. Bene. Bene, ora abbiamo pure più tempo ah. dell'altra volta. Quindi. Non riesciamo. che ci. non che ci influenzi molto, eh. In effetti siamo morti perché nessuno dei due aveva la ghianda. E siamo, sì, siamo caduti. Io sono A stato. Io sono esploso. Poi tu sei caduto, cos'è? Sei morto esploso. Come un è vero. Guarda mamma come i kamikate. <ride> <ride> è così che vincono i veri uomini, dovete gittarli le bombe in faccia. <ride> Ma non fanno così, cavolo. Fateli saltare una bomba in via. Allora, allora, allora, allora, allora, eccomi. Wow! <ride> What about? Yeah Esplodi! Yes. Quindi Bowser Jr. è spanchillabile Si sì, lo è Tutti, Tutti i boss sono spanchilla Non è vero Kamek non lo è il Sumo Bros non lo è Beh, tecnicamente è tu Sumo tu Bros è... no ma è un mini è boss eh, vabbè. Dobbiamo contare in boss E il primo Bowser Junior no Qual è il primo Bowser? Il Bowser Jr. che dovevi, devi uccidere con la. Devi. Che la nave si sì, sì. intendo. vabbè Bowser Jr. non, non conta diciamo, vabbè Senti, tu Intendo. non tutti i boss Intendo. sono spawn killabili bo i boss tipo i Bowserotti, sì, sono Comunque Kamek è spon tecnicamente, no. se hai la ghianda P puoi, puoi volare all'infinito e saltarli in testa appena respawna, quindi sì. Devi solo essere fortunato con l'RNG RNG Mentre Bowser è spawn sì. E quindi non tutti i boss sono spawn killabili. Solo e Sumo, questo. Sumo Bros. è il primo Bowser Jr. che Sumo Bros. Sumo ah Bros. sì sì niente niente. Oh no Bowser Jr. è ancora vivo ed è arrabbiato e ci sta minacciando. Di cosa? E Di ci sta tontando. tontando. Cosher Junior morì per essere passato senza la maschera antigas dentro una nube no. tossica. E con questo abbiamo finito anche il mondo 7, 50, 51 52 minuti di registrazione. Bene, quindi noi ci vediamo alla prossima parte di New Super, Mar New Super Luigi U Deluxe e dove faremo l'ultimo mondo della storia, ovviamente. Poi c'è il mondo 9. Dove... Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao.